Iscriversi a Quizzes ed effettuare il primo accesso è un'operazione molto semplice. Nella stringa di ricerca del motore di ricerca www.google.it digito Quizzes. Seleziono il primo risultato, Quizzes, the world most engaging learning platform. Nella schermata del sito Quizzes.com, Clicco in alto, al centro, sulla casella For teachers, per insegnanti. Poi su Sign up, Iscriviti, in alto a destra. Nella finestra al centro, dopo aver selezionato l'opzione I have read and agree to the terms and condition and privacy policy, clicco su Sign up with Google. L'applicazione mi chiede di effettuare l'iscrizione Relativo primo accesso con un account Google. Scelgo quello scolastico. Nome, cognome, chiocciola liceo enrico.educación. Clicco su avanti, poi digito la password dell'account scolastico e di nuovo clicco su avanti. L'applicazione online vuole sapere. In che modo intendo usare Quizzes? Seleziono l'opzione At School, poi nella finestra successiva I am a teacher. Iscrizione e accesso completati. Adesso non mi resta che costruire il mio primo quiz. Well, that's all folks. That's my line. Step aside babe. Let a star do this. That's all.